Vi faccio alcune domande. È vero che l'HIV si può trasmettere anche con un bacio, un abbraccio o una stretta di mano? No. No. Vuoi prenderti l'AIDS andando in bagno? No, no. L'uso del preservativo riduce il rischio di infezioni da HIV. Prego, giusto, giusto. La vasellina acquistabile in farmacia può essere utilizzata durante un rapporto protetto? Sì. Mm. Se avete il virus dell'HIV siete obbligati a dirlo al vostro datore di lavoro, ai vostri colleghi e ai vostri compagni di classe? No, no, no la brava, dire. sangue puoi sapere se sei infetto da HIV La masturbazione è frequente fa male? Sì